Allora, Monte Cassio, a parte il fatto che se uno è abituato alla sentieristica eh, dell'Apennino Ligure Emiliano o anche quello Tosco Emiliano, qui i sentieri, un po' così, non c'è molta cura nella sentieristica effettivamente. E Magari probabilmente io che non ho scelto la... la la via migliore ma a clività e tracciato secondo la linea della massima pendenza oh, è ben vero eh, che è più corto però insomma spezza un po' le gambe eh, problemi? il qrm il qrm è altissimo e si fa veramente fatica anche questa volta ho sperimentato il fatto che l'attivazione sota è tutt'altra cosa. Mm, Se hai copertura telefonica ok ti fai lo spot. Se no chiedi la cortesia al primo che capita di farti lo spot e poi qualcosa tiri su, qualcosa raccatti su. Eh, 40 metri. Classico di polo. Questa volta ho portato l'FT8 e 17. Per fortuna perché... Questa testa qua non c'era quando sono venuto su, la testa di capriolo e per fortuna perché senza frequenzimetro poi sarebbe stato un problema capire dov'ero. ero, vabbè che poi chiedo, non c'è copertura telefonica proprio per i disturbi elettromagnetici quindi il telefono, la linea internet per farsi lo spot addio sarebbe piaciuto anche fare una diretta ma non, non c'era modo è dura anche in discesa garantisco che è dura anche in discesa e bello caldo per fortuna che è ventoso Volpe e eh, eh, ti chiamano Volpe ma santo Dio Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra QSL qu Per parlare italiano, ti ripeto, eh, ti di essere, essere il vincitore dell'antena. So, il tuo so, so, so, so, so, so, so. rapporto Il tuo rapporto 5 stato Il tuo rapporto è Il Roger, ti ringrazio, prendo il tuo indirizzo da qrz.com, QSL? Ok, ok, sì, non c'è problema, l'indirizzo è buono. Ok, ti ringrazio per il piccolo collegamento, spero di sentirti presto e ti ringrazio anche per l'antena. La, ciao, ciao, alla prossima, e una buona situazione, ciao! Ciao, grazie, se mi puoi fare uno spot come Sota, ti ringrazio. Gentilissimo, Giulia Tango Sierra, Giulia Tango Sierra, scusami, eh, eh, mi perdevo l'ultima lettera, grazie al collega. Ok, taglia chilo 2, Giulia Tango Sierra, finalmente l'ho beccato. Eh, 58, 59, grazie ancora e 73. C sotaciata sota, sota. Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra attivazione Italia Eco Romeo 046 Cussota Delta Lima 2 Hotel Whisky India is correct Delta Lima 2 hotel Whisky India is correct Roger Roger Delta Limachute and Whisky India 5 5 5 5 5 your report QSL Quebec Sierra, Siku Sota Delta, Delta Zero, Victor Echo Delta, Delta Zero, Victor Echo Okay, Delta, Delta Zero, Victor Echo Five Nine, your report, QSL QSL, QSL, your report is 5859. 5859. Thank you, my friend. Bye bye, and 73. Delta Lima 0, Kilo Lima. Delta Lima 0, Kilo Lima. Is correct? Correct, correct. Also, 59 real for you. 59 plus for you. Thank you, my friend. Bye bye. Ok francesco, francesco scusa Italia Whisky 8, Quebec November Italia, scusa se sto, sostituisco India Italia eh. scusami, 5-9 più reali, 5-9 più reali per te, referenza sotto, Italia Eco Romeo 046 QSL. Ok, ok, QSL, eh, ricevuto 5-9 il segnale anche qui alla mia stazione, ti ricevo con qualche disturbo, è un po' di. c'è un po' di QRM sotto, ma niente di che, sei comprende. Ciao 73, grazie ancora. Italia Whisky 3, hotel Victoria, Allora, Italia Whisky 3, completami il call, grazie. Italia Whisky 3, Hotel, Victoria, hotel Victor, barrato portatile. Ok, Italia Whisky 3, Hotel Victor barrato portatile, 5859 QSL. Guarda qui, nome operatore Alessandro, mi trovo sul Monte Cassio dove ci sono tutti i trasmettitori della RAI e io ho il QRM da vendere, posso anche darlo un po' in giro. HI, okay, a te il cambio. Ah ok, ok. E adesso è arrivato un po, più, un po' più difficile, non piante. E ascolta, condizioni di lavoro? Condizioni di lavoro, l'FT817. 5 watt e antenna di polo a circa 4 metri e mezzo da terra, V invertita, QSL? Ecco sì, adesso è arrivato benissimo, molto molto bene, ok, eh, grazie allora, buona attività e eh, una risentirsi, eh, ciao, i 74 VQS parata portatile QRP, v W3 HV portatile, ciao! Ciao 73, grazie ancora e buona domenica!